Ciao Dimmi se c'è una supercar giapponese Più bella di questa Più iconica Più conosciuta Più blasonata Più famosa Forse sì, ma poi dipende tutto da, da come si guida Io sono Matteo e questo è il mio canale Lei è una Nissan Skyline GTR 34 v Targa oro, prima vernice. Immacolata. Tenuta da pazzi, tagliando ogni 5.000 km. Rarissima. Gli interni sono bestiali. 4,5 B nel ranking di quanto è messa bene una macchina. Ora però se vuoi continuare a guardare questo video ti devi iscrivere. C'è un tasto qui. Fatto? Perfetto. Buona visione. Che, mm. Carrozzeria in alluminio, cofano completamente in carbonio, è una meraviglia perché è una V-Spec, raccontami. La V-Spec o meglio Victory Spec aveva qualcosa in più dal modello base, mm. era più orientata verso pista, vuol dire il cofano alleggerito in carbonio, il diffusore dietro enorme anche in carbonio, le prese aria con lip davanti per i freni, sospensioni ribassate. Era un po' più assettata per pista. Una full optional pensata per la pista. Esatto. Come la vedi? 1999 trazione integrale ma con una ripartizione che partiva da un 90-10. Partiva da un 90-10, si sente che è anche sì. un 90-10, però poteva fare 50-50, poteva dividere dietro la coppia destra-sinistra. Solo ah. la V-spec però poteva fare questo. Come fa lei a capire quando deve ripartire la trazione anche sull'anteriore? È un po' più come il sistema che ha la Mitsubishi Evo, mm. che vede il sterzo dove va, vede l'acceleratore dov'è, come acceleri la velocità, il sensore G, c'è il computerino. C'erano svariate impostazioni come farti vedere pressioni, temperature. Se pensi 1999, anche poi con ruota posteriore sterzante che non era è unica. più tutto su, su tutto questo sistema, in più c'ha le ruote sterzanti dietro che possono fare o il parallelo o. Sto andando benissimo, le maniche sono bagnate mai così tanto in tutta la mia vita si guida da dio, a me sembra davvero veloce anche se tu dici che non è un missile da libretto dice 280 cavalli ma non ci crede nessuno in quegli anni lì ne avevano sempre un po' di più eh, negli anni 90 i giapponesi si erano limitati col gentleman's agreement a non fare macchine che superavano i 280 cavalli mm. o i 180 all'ora però lo sappiamo tutti che queste le Supra ne avevano di più, di solito queste ne avevano tra i 320-330. e Questa qua ha il bello che c'è un pacchetto Nismo Sports Setting che era il pacchetto di base più piccolo che si poteva comprare all'epoca però usciva già così dalla fabbrica che costava 15.000 euro all'epoca e conteneva un assetto cambiato, la frizione rinforzata disco della Nismo Tubi in treccia per i freni, un po' un ritocco sul motore come aspirazione, candele mm. e soprattutto la centralina che la doveva spingere a 3,55 come cavalli, questa l'ho rullata a 3,80. È un missile infatti come ti dicevo io, RB26, 6 cilindri RB in linea. 26, qualcuno già lo conosce forse. <ride> Sì. E fa parte del gruppo RB della Nissan, che sono tutti motori 6 cilindri in linea benzina, c'è cioè l'RB20, 25, 26, 28 e 30, il 30 è solo un aspirato, il 28 era solo un elaborato dell'ANISMO, il 26 è nato da corsa, diciamo, è un motore da corsa, nato con la 32 per dominare il gruppo A eh sì. all'epoca, è stravinto di tutte. Sì che spinge fortissima, fa gli 8.200 giri, sembra un aspirato. Questo perché ha le 6 farfalle singole al posto di una sola, ha le turbine gemellate abbastanza piccole, non ha quella spinta della turbina ai bassi giri, però poi gira e produce. Eh sì, me ne sono accorto. È bella, è bella da morire, il colore è fantastico, il mio preferito è il blu che preferisco è il di suo queste, sì. è il suo. E poi questi cerchi che ti sei comprato I devo dire, me li sono comprati io a Natale. <ride> è zeccato proprio, <però>, sono stupendi. <ride> sono quelli per questa macchina. C Ho anche quelli originali, però questi sono i suoi. No, è, è troppo bella. Quando è che ti è scattata questa passione per, per questo modello specifico? <ride> Beh dai, poco dopo la patente ognuno aveva il suo desiderio di macchina che voleva avere. Questa qua è nata ancora prima, no? con Gran Turismo, mm. Speed, tutti l'abbiamo giocata e tutti la volevamo alla fine. Grazie a Dio ci sono riuscito. L'abbiamo portata sul canale oggi e quindi penso che tanta gente sarà contenta di vederla perché questa nello specifico è una versione tenuta davvero davvero davvero bene. Che hai preso in Giappone? L'ho presa in Giappone tramite, mi sono appoggiato all'importatore Torque GT dell'Inghilterra, mm. l'ho portata in Inghilterra, l'ho fatta immatricolare e diventare europea per facilitare alcune Come cose. Com'è andata? È stato facile? È stato abbastanza facile poi alla fine. Però portarla direttamente in Italia, purtroppo, con la burocrazia che abbiamo noi, è sì. impossibile. Eh. Così non è stata toccata, è diventata europea e è no. da qua in strada. A proposito di non toccare questa macchina qui, è quello che devi assolutamente fare. Lasciarla non ci così? Tu, non ci pensi neanche, fai, fai molto bene. Madonna santa, All'imitatore così. Quando l'ho guidata, ho sentito che era a posto: tutto, tutto a posto. Pensa che sono solo il secondo proprietario, adesso c'è su 90.000 km, l'ho presa a 70.000. Sì. Eh, sì, dai, l'ho tenuta anche bene alla fine. Come funziona quella cosa del ranking per valutare una macchina? Mi spiegherai. Allora, l'abbiamo importata che l'avevano valutata 4.5B, vuol dire il 4.5. Eh, L'interno, il B e l'esterno. Un 5A è una macchina nuova di fabbrica, ecco, per cui con vale 18 dire... anni trovarla così è il massimo secondo me. No, infatti me. sono convinto che questa è una rarità in Italia. Senti, ma è contenta tua moglie dell'acquisto? <ride> Domanda d'obbligo. Non, tanto. Domanda non tanto, però... Però quelli sono desideri che... sono così. Eh sì, sì, sì, sì, dai. Grazie, eh, grazie che me l'hai fatta guidare. Volentieri. E, e poi in questo posto magnifico siamo a Vipiteno, ragazzi. In Val Sarentino. Diciamo la verità: questo è Pennes. La località è Pennes, sì. Ok, pronunciato bene? Pennes. Tutti? Pens. Pens, pensa bene. Pens o pens. come Come con l'audio? Tutto bene l'audio. Ti faccio tanti complimenti. Grazie, perché sta macchina è una bomba. Grazie. Che gioiello, che gioiello. Siamo contenti, ma Guarda chi c'è là. E quel matto di Serba. Si si When dial up the deputy, mad at my brown, brown, brown a rispettarla <ride> sinceramente non oh, sono abituato a guidare a destra e quindi C ho paura nonostante abbia fatto 150 video in poco più di un anno nel momento in cui mi sono appoggiato qua ho cominciato a sudare ma non solo le mani reale? è un po' un pezzo di storia la macchina no? un po'? è un'enciclopedia di storia mi sembra davvero in bolla, mi sembra davvero a posto è, è tenuta molto, tenuta bene, molto sì. bene, si sente assolutamente da come non scricchiola da come è messa su strada Il cambio gate track è fantastico è identico a quello della Supra che è sempre stato un cambio della madonna sempre il cambio che entra a casa e marcia non siamo neanche arrivati a 8 lei va così e ok, ok calma questi no, 1550 kg sembra una piuma rispetto al GTR R35 io quello non l'ho mai provato ah, interessante che bisogno hai di provarlo dopo che hai questa? <ride> Sinceramente. Beh, come prestazioni immagino che sia molto meglio quello! Madonna santa! Alimentatore così! Datemi i guanti perché ho le mani bagnate! come un aspirato no? spinge come un aspirato in alto, si sì, è vero è lunghissimo più giri le dai più va, è lunghissimo mamma mia che macchina che hanno fatto nel 99 ah, giugno 99 l'hanno fatta solo tre anni poi alla fine tre anni 10.000 esemplari, V spec molto meno, M spec ancora meno che sarebbe la versione V spec ma con sedili in pelle Non è umana questa macchina ragazzi. È disumana. Ho il terrore di infilare la marcia sbagliata, Aaron. Te lo giuro. Quanto è bella, quanto... dico, rispetto all'R35 in salita, eh, senti che manca un po' là sotto ai bassi giri, un pelo. Immagini, però è anche vero che viene su fino a 8.200 giri sì. e viene su molto, molto velocemente e in lineare. maniera del tutto feroce lineare. lineare. Questa è il V-Spec, c'è cioè anche la M-Spec che monta l'interno in pelle, c'è la V-Spec 2 che sarebbe la seconda serie della V-Spec, cambiano solo l'interno in nero sempre. Modello da pista e poi ci sarebbe la NUR, l'hai mai sentita? Che sarebbe? Eh, il modello evoluto della V-Spec, motore rinforzato, turbine rinforzate, ancora più da pista, prodotta solo in mini pezzi. Eh, sì, per quelli ormai non basta un rene, neanche due. No collati, lievitati i prezzi? Sì, sotto i 200.000 mi sa. Mamma mia, che demonio! È un demonio, è un demonio. Ma prende bene l'acceleratore? Eh? Si, sì, <ride> prende bene anche subito. Infatti, <ride> no, non lo so, sai, arrivare e fare un video così, pronti via, con una macchina del genere è un, po', è un po' difficile, uno perché le porti rispetto e due perché sai che è una macchina che se ci vai a sbattere da qualche parte ti ammazzi, ma non perché ti fai male, perché proprio a, a fatto che tu non ti faccia male, poi rimani traumatizzato a vita e quindi ci vado con i guanti, sai che c'è, <ride> ma perché bisogna strafare la vita? Questo già è un miracolo che io sto a bordo di una macchina così e poi ha una dinamicità di guida della Madonna, è proprio bella da guidare. È proprio, Assetto, proprio tua azione, cambio... Funziona veramente bene, no? Non, non, so, non so, non te lo so spiegare È una sensazione che... Vorrei stare zitto e godermela Però non posso perché siamo sul canale E bisogna raccontarla Madonna santa Ma poi quanto tiene? Nuova eh, sta macchina, ma come l'hanno tenuta? Come l'hai tenuta? Sei un po' tipo Seb eh? Voi del nord siete dei maniaci Della perfezione Ecco perché questa macchina è tanto amata Perché quando la guidi Godi da morire È una goduria Non puoi far altro che godere si sì, ha ricevuto un sacco di hype per i film Per i videogiochi Vabbè, Però, può, ho capito. però eh, ha anche il suo motivo un... tecnico certo. Perché la guida... è da cercare il paragone, anche con una macchina moderna ormai E poi questa colonna sonora Che ti All perpade RB. le meningi diciamo che sono a posto per un altro mese e mezzo adesso di serie e pensa a te a uh, tripla funzione cd cassette e mini disc. <ride> oh chi ce l'ha il mini disc? No, c'hai solo tu, ce l'hai solo tu. Penso che anche chi vedrà questo video god godrà. Non per il mini disc, eh. per come lei. Un ringraziamento speciale va ad Aaron, che nonostante abbia acquistato l'auto tra le più gettonate sul pianeta Terra mi ha permesso di guidarla e di farmi passare una giornata splendida spero che con queste immagini anche voi abbiate passato un bel momento il video rimarrà online per sempre io credo ed è un video molto elegante così è stato concepito quindi ragazzi lasciateci un bel like mille commenti e soprattutto iscrivetevi al canale grazie grazie, grazie, mille. Te, Matteo, grazie. e guardate che posto meraviglioso ragazzi con lei con lei <ride> ciao